Recording is on. Ok. Recording is on. C'era un bellissimo accento inglese, non so se l'avete sentito. Parte la registrazione. A questo punto io faccio partire la mia presentazione. Quindi vado sul sito che uso per fare le presentazioni e parto con internet. Allora, perché internet? Ma ci sono vari motivi che mi hanno spinto a fare una presentazione di internet un po' più approfondita di quanto non avessi mai fatto. Il primo motivo è pratico, cioè ho verificato che all'interno dei nostri corsi non c'è, non ho vista perlomeno, una presentazione su come funziona internet. Ciccio si occupa dei servizi di internet che però sono dei gestiti dei server che usano internet, ma io sto parlando proprio di come funziona internet. E perché ne vorrei parlare? Perché a mio modo di vedere il modo di funzionamento di Internet è particolarmente interessante e ha delle influenze anche importanti sulla nostra società. Quindi adesso cercherò di illustrare, è un'arte difficile la mia, dovrò scendere un po' nel dettaglio tecnologico, no? per cercare di farvelo capire, cercherò di tenere la mano leggera e poi cercherò di vedurre da, da, da come funziona questa roba il perché Internet è diventata così importante e perché di fatto sta forgiando il nostro modo di vita, non? per esempio attraverso la fornitura di infiniti servizi eh, o l'accesso a un numero infinito di informazioni. Quindi partiamo, qualunque cosa, ovviamente fermatemi in qualunque momento. Per partire da... <coughs> Io partirei dal concetto dello smartphone, che ovviamente è in mano a Cesare, no? Quindi qua per tutti, io adesso sorvolo il tema, però qua l'argomento smartphone-smartphone è in mano a Cesare. Quindi potete chiedere a lui i pochi dettagli necessari per capire meglio se è il caso. Comunque, questo è uno smartphone, ci sono su un po' di app, no? Che sono quelle che normalmente si trovano già quando uno compra uno smartphone nuovo, quindi sono il negozio, la galleria delle foto, la macchina fotografica e il telefono per telefonare. Eh, ho messo queste quattro un po' come esempio. Perché comincio con lo smartphone e non con il PC? Perché vero o male lo smartphone è diventato lo strumento più importante. No? Il PC ormai assume dei, ru dei ruoli professionali, mentre lo smartphone è quello che abbiamo in tasca tutti. Anzi, forse non c'è la chiara percezione che lo smartphone è praticamente un metodo attraverso il quale ci hanno messo il web e i servizi internet in tasca il mezzo noi abbiamo internet in tasca grazie allo smartphone è il mezzo che ci tiene collegati no, con la rete con il mondo poi parleremo anche dal pc però io penso che in questo momento la maggior parte del traffico di internet passi per lo smartphone e cioè il servizio degli smartphone brava Adriana ti vedo molto meglio <ride> allora come si collega lo smartphone a una rete? Cominciamo dal basso. no? Beh, ci sono due cose che dovreste conoscere molto bene. No? La prima è la rete dati, cioè quella che è fornita dal vostro operatore, che è quella con cui è normalmente collegato lo smartphone quando uno è in giro per la città. No? E l'altro è il WiFi. Può essere o il WiFi di casa vostra <coughs> oppure la rete WiFi non so della casa del quartiere. No? Se parliamo di WiFi. Ci sono delle credenziali di accesso. Cioè la prima volta che entrate alla casa del quartiere, magari non ci siete mai stati, gli istruttori vi dicono collegatevi al Wi-Fi". E come si fa? Allora vi dicono un nome di rete, che adesso non mi ricordo qual è, ma nel caso di casa mia si chiama casa, il nome della rete, per essere originale. E poi vi danno una password. No? Voi andate sullo smartphone, andate su impostazioni, no? Eh, lo smartphone sente che c'è una rete wifi in giro no? e vi chiede: dice: Guarda, che c'è una rete, mi dici chi sei. No? Allora, voi mettete queste, queste informazioni, soprattutto la password. Che in qualche modo implica che voi siete autorizzati all'accesso alla rete perché qualcuno ve l'ha data questa password. No? Quindi Il padrone di casa vi ha dato la password per accedere alla sua rete. Se venite a casa mia, io vi do il nome della mia rete e poi vi dico: ragazzi, perché per andare su internet, questa è la password, e vi passo la password. No? Dopodiché voi entrate nella, in, nella mia rete. Dico mia perché io sono l'amministratore, io di questa rete, no? oppure la casa del quartiere, della casa del quartiere. Sottolineo questo punto perché il concetto di amministrazione è importantissimo in internet, è fondamentale, no? è uno proprio dei, dei temi dominanti. Quindi voi entrate in rete, entrate sul mio wifi, dopodiché il telefono si ricorda automaticamente eh, le credenziali, nel senso che la prossima volta che venite a casa mia lui dice, ah guarda sono a casa di Franco, no, puoi entrare con queste credenziali in modo automatico, questa è una gran comodità. E introduce un altro concetto, che le credenziali vengono sempre ricordate dai nostri dispositivi, Vedremo poi un altro livello di credenziali, quello per i servizi. Comunque in questo, in altri casi, le credenziali sono sempre memorizzate all'interno. Cioè, tipicamente entriamo la prima volta, no? poi magari c'è qualche domandina, specialmente sul PC, c'è il browser che ti dice, vuoi memorizzare, vuoi che ci ricordi le credenziali? Se vuoi, gli dite di sì, da quel momento, tutte le volte che entrate su quel servizio, è centrato automaticamente. Gli esempi più clamorosi sono Facebook, Google, non è che tutte le volte li mettete dentro la password di Gmail, no, perché lui se la ricorda. Quindi entrate sul mio wifi e poi dal wifi zoompiamo in internet oppure sulla rete dati zoompiamo in internet. La rete dati la trascuro, no? Ah, beh, dico, posso solo dire questo, che anche qua c'è una forma di credenziale di ingresso che sono la SIM. No? Fa tutto lei, comunque sto pezzettino di... Di plastico o di metallo che avete ficcato nel vostro telefono, dentro una serie di informazioni, chi è l'operatore, un codice assegnato a voi che funziona da password, in pratica, com'è il vostro contratto? No? Quindi a quanti giga avete diritto per, eh, di accesso a rete, per quanto tempo e così via. Quindi, in ogni caso, per entrare da qualche parte come. Per entrare a casa di qualcuno o su, il campanello e quello vi guarda e vi riconosce, oppure avete le chiavi di casa, no? dovete essere riconosciuti no? e quindi abilitati a entrare a casa o nella rete. Il concetto è sempre lo stesso. Quello che cercherò di andare avanti in questa lezione, di, di spingere, è sul fatto che questi concetti in realtà li conosciamo già. Quello che cambia è il linguaggio. Quindi se voi fate uno sforzo, una ginnastica tra la vostra esperienza quotidiana, e quello che dirò, sono sicuro che troverete che un sacco di cose sono le stesse. Allora, quando io entro in casa ho bisogno di una chiave, lo stesso perché la password. No? Se suono a casa di un amico, l'amico mi guarda nello spioncino e mi riconosce, e quindi mi abilita a entrare sulla rete. Quindi sono sempre le stesse, anche perché alla fine chi ha scritto questo software era uno come noi, quindi non ha fatto che derivare no, dalle sue esperienze personali nello scrivere queste cose. Benissimo. Siamo entrati su Wi-Fi. Adesso trascorriamo la rete dati, entriamo su Wi-Fi. Tentando di andare su internet, no? Cioè questa rete qua, la mia rete, amministrata da me, ha il compito di comunicare con la grande rete di internet, no? Attraverso cosa? Attraverso un concetto fondamentale di internet, che non è molto noto, credo, che è il router che non è un signore che ha appena mangiato e molto maleducato, digerisce bene. No? È una macchina che vuol dire to root, vuol dire instradare. No? In italiano infatti si chiamerebbe instradatore, ma nessuno lo chiama. Si cioè dice router nelle città americani o router nelle città inglese, insomma. Non è un oggetto misterioso perché tutti noi abbiamo un router in casa. Normalmente lo chiamano modem, in realtà è un router. no? È quell'apparecchietto che vi ha portato il vostro fornitore di connettività, può essere Wind, Team, Vodafone, eccetera, no? vi hanno consegnato una scatoletta che da una parte ha due corna e dall'altra parte c'è un buco in cui entra un filo. Giusto? Allora, la parte delle corna è la parte radio, quindi la parte che vi fa comunicare con la vostra rete di casa. La parte del filo è perché vi entra dentro o una fibra o una DSL. No, adesso sempre, sempre di più la fibra, oppure una creatura mista, che normalmente il link, il legame ad alta banda, ad alta velocità, che vi permette di collegarvi con, con l'internet. Ho scritto The Internet, perché questo è il modo in cui si chiama. Si chiama maiuscolo, con la I maiuscola, e con l'articolo davanti. Perché si chiama così? Perché The Internet non è una soluzione tecnologica fornita dall'unico operatore. Cioè qua è la grossa differenza concettuale. Attenzione. Fino a poco tempo fa, ancora adesso, io avevo le compagnie telefoniche, cioè pagavo Telecom Italia o Team e c'era uno, una sola organizzazione, che mi forniva la possibilità di parlare con tutta Italia. Qui c'era un'unica rete, che era la rete telefonica di Telecom Italia. Sto parlando prima della deregulation, insomma, diciamo vent'anni fa, poi arrivata in comunque concettualmente... E c'era un unico fornitore, no? Che tra le altre cose, io non so, regolate sicuramente, ma allora, ma ne parlo dopo, cioè era l'unico fornitore che 50 anni fa, no? Aveva anche pochi fili, per cui quando voi dovevate fare una telefonata a Roma chiamavate una signorina che vi diceva «sì, va bene, io ho prenotato l'interurbana per Roma, la richiamiamo verso le 5». Lo ricordate? Uno chiudeva il telefono, alle 5 la signorina eh, richiamava, no? perché doveva collegare usare uno dei pochi fili che c'erano per Roma, per cui vi prenotava un filo per Roma, perché la connessione era sull'unico filo. Chiaro? Questo è completamente cambiato. Essendo non un'unica organizzazione ma tante organizzazioni, tante reti, ho fatto questo disegno in cui cerco di far vedere come ci sono tante reti, no? ognuna gestita da un tizio diverso, ci può essere Google, ci può essere Verizon, ci può essere Telecom Italia, ci può essere Pinco Pallino, no? con un'unica regola che dice usiamo tutti lo stesso protocollo, lo stesso modo di scambiarci dati e ce li scambiamo tramite delle macchine che sono messe in punti comuni e che si chiamano router, esattamente come quello di casa vostra. È evidentemente più grosso, no? Ma non cambia come concetto. Questi router hanno dei buchi in cui ci si mette da una parte il filo di una rete e dall'altra parte il filo delle altre reti. No? E hanno il compito di far passare la comunicazione da un'organizzazione all'altra. Cioè è un passacarte. Internet è un passacarte. Eh. Non è un unico, non c'è nessuna, non c'è la spectre dietro che gestisce internet, che gestisce internet, ci sono solo dei comitati o dei consorzi, e questa è la prima cosa interessante dal punto di vista sociale: internet è basata sulla cooperazione, è un grosso successo perché è basata sulla cooperazione e non è basata sulla competizione. E anche basata sulla competizione, nel senso che l'operatore, infatti si chiama competition, cioè cooperazione più competizione. Però il concetto, che secondo me è fondamentale, è che basta mettersi d'accordo. Quindi se io mi metto d'accordo con gli altri, no, e riesco a fare un sacco di cose che altrimenti non avrei mai fatto. E in questo caso tutti questi signori tramite l'università, comitati, studi, eccetera, sono messi d'accordo su come vanno scambiati i dati, che adesso andiamo a vedere. Però la prima lezione è questa, cooperazione. Vi annoio? Posso continuare su questa cosa? O... Quindi andiamo avanti. Come dicevo prima, una volta quando chiamavo la mia famiglia a Trieste, eh, chiamavo eh, i miei, io ero piccolo, chiamavano una signorina che diceva aspetti un attimo la richiamiamo verso il 5 perché quella che si chiama commutazione in gergo è la capacità di... Par... Cioè, quando, quando chiamo qualcuno per telefono no? avviene una commutazione perché ci sono delle macchine che mi indirizzano verso uno o verso l'altro verso chi chiamo no? allora una volta c'era solo un filo per cui quando io parlavo con Roberto Dei Micheli c'era fisicamente un filo che attraverso le centrali no? C'è una connessione continua, metallica, tra me e Roberto De Micheli. Lui con il telefono da una parte, io dall'altra. Ora è chiaro che se fossimo solo noi due non ci sarebbe problema, ma nel momento in cui ci sono 350.000 Roberto De Micheli a Roma e 200.000 Franco Mara a Torino, se li faccio parlare tutti insieme con, con tutti questi fili, ho cioè 200.000 per 350.000 fili. Quindi un numero enorme che non è possibile, no? Allora hanno fatto così, hanno messo pochi fili fra Torino e Roma e il numero di fili è calcolato statisticamente sul numero e medio di chiamate che i torinesi possono fare a Roma, eccetera. Infatti c'è molta statistica in questa in quest della comunicazione. Però c'è sempre la commutazione sul filo, quindi c'erano queste grosse centrali elettromeccaniche, io ho fatto una volta, ne ho perfino saldata una per esercitazione piccolina, ma l'ho fatto, che erano dei rulli che giravano, erano tutti, immaginatevi una, una marea di contatti elettrici, no? E poi c'erano dei rulli che facevano ta -ta -ta -ta, e, poi ta -ta -ta, e cercavano il filo giusto in funzione del numero, cioè ogni volta che facevate il numero sul rotellone, no? Gli dicevate quanti scatti fare dentro la centrale in modo da connettersi al numero giusto, una cosa praticamente primordiale, no? Infatti c'erano spesso guasti perché tutta roba meccanica che ogni tanto si scassava, eccetera. Dopodiché hanno fatto un'altra cosa, hanno scoperto che per motivi che tra l'altro Bruno conosce molto bene, perché ci ha fatto quasi la tesi sopra, e anche Ciccio, perché eravamo tutti ingegneri elettronici, no? hanno inventato la capacità di mandare più conversazioni su un unico filo, con una tecnica che si chiama multiplexing, di no? cui non entro in dettaglio. Quindi a quel punto è arrivata la teleselezione cioè non dovevo più chiamare la signorina, non dovevo più aspettare, ma facevo 0,6 davanti no? e in qualche modo riuscivo sempre a utilizzare i fili che c'erano, anche se erano molto meno di quelli teorici. Questo punto è fondamentale, la capacità di usare una risorsa e un filo in modo da utilizzarla alla perfezione, no? di utilizzare tutto quello che può dare. Perché se ci pensate, quando io parlo al telefono con un altro, la maggior parte delle cose che faccio è stare in silenzio, e così fa anche l'altro. Non c'è un segnale continuo. Questo vuol dire che la maggior parte del tempo è sprecato, cioè il filo non lavora, lavora poco rispetto a quello che veramente potrebbe lavorare. Ma allora perché io non posso sfruttare questo tempo qua per far passare altre conversazioni? No? Quindi il filo, c'è una tecnica per cui riesce a far passare tante conversazioni contemporaneamente. Internet ha fatto qualcosa di più, Dice: ma se io la telefonata di Franco, visto che alla fine sono tutti numeri, no? qua il nostro amico Bruno ha fatto una tesi che si chiamava sul pulsco modulation, giusto Bruno? Che faceva vedere come si passa no? da la voce, per esempio, da un segnale continuo a un insieme di numeri. L'altra volta abbiamo parlato di pixel, no? la stessa cosa si può fare anche sulla voce. Immaginatevi la collina di Torino, no? ha un profilo, no? io potrei immaginare di prendere la quota ogni 100 metri della, profila di Torino, della collina di Torino e avere una serie di numeri, un po' come i pixel, poi invece di mandare in giro la fotografia analogica della collina, mando un file con tutti quei numeri dentro, chi li riceve guarda i numeri e ridisegna la collina, chiaro? Questo si chiama digitalizzazione, eh? ed è fondamentale, è quella che riporta tutta la nostra realtà ad essere dei numeri e quando sono dei numeri li posso cacciare di un computer e elaborarli, cambiarli, modificarli come abbiamo visto l'altra volta nel caso delle foto, ma il principio è generale non si applica solo alle foto, si applica per esempio alla musica, no? infatti Bruno aveva fatto una tesi, lui, lui era adesso è un po' rincoglionito, ma una volta in matematica era abbastanza forte, confermi no? Bruno. Aspetta un attimo, confermo. confermo che il processo di rincoglionimento sta galoppando, <ride> e, non mi ri e non mi ricordo più nulla di quello che ho fatto nel passato. Ci sono dei teoremi. Mi sembra, Bruno, che cos'è? Shannon, no, questo non mi ricordo più Shannon. Shannon. Vedi, qualcuno si ric fa far furbo, ma qualcosa si ricorda ancora. Mi ricordo il nome, basta che dice quante volte devi campionare, cioè ogni quanto devi fare la misura per essere sicuro di non perdere niente entro certi limiti. Poi c'è un'altra cosa che si chiama trasformate di furia che vi risparmio. Capito? Quindi mentre io parlo in questo momento con voi, dentro il mio computer c'è una macchinetta che misura in continuazione quello che dico. Misura in dB. 37, 22, 5, 42. Sono quelle onde che vedete qualche volta. Dopodiché questi sono numeri e ve li sta mandando. Cioè quello che c'è tra me e voi in questo momento, su questa videoconferenza, è una comunicazione basata unicamente su numeri. Come li metto questi numeri? Posso organizzarli di un pacchetto. Posso mandarli a, a colpi, no? Un pacchetto di primi mille numeri, un pacchetto di secondi mille numeri, eccetera. No? Se questi pacchetti, a questo punto non c'è più un flusso continuo, tanti pacchetti di numeri, li butto su un filo, purché si sappia chi sono io e chi siete voi, posso mescolarli con altri pacchetti. Perché deve, si deve sapere chi siete io e chi siete voi? Perché qualcuno dall'altra parte che riceve tutti questi pacchetti no? deve sapere cosa farne e quindi deve ricostruire, no? agendo sull'autoparlante, sullo schermo, partendo dai numeri, deve ricostruire questa conversazione che stiamo facendo. È chiaro ragazzi? Eh? Beh. Beh, allora l'altra lezione è che tutto è numero eh? come diceva Pitagora, e tutto quello che è numero posso gestirlo, ma posso anche truschinarlo Perché basta che cambi... se qualcuno mi si mette in mezzo tra me e voi, può anche modificare i numeri. Quindi voi ricevete delle cose che non ho mai detto. No? Questo è un po' il principio delle fake news. È uno dei principi che stanno sotto, continua a andare bene o va noio? Va bene. Ok, allora, questa si chiama commutazione a pacchetto, perché questo adesso no, no, non vi spaventate, eh? questo è l'inizio del pacchetto. Ogni pacchetto che viaggia con i numeri dentro ha una cosa che si chiama header, che è un po' come lo spoiler del film, cioè è un'intestazione che, che, che, che precede i dati, qua ci sono i dati, qua c'è la mia voce in questo momento, no? tanti numeretti con tutta la mia voce misurata. Ma c'è un header che dice questo pacchetto qua, normalmente sono 1500 byte, ma possono essere ben superiori, è? è mandato da un indirizzo Franco Marra qua, lui chiama Source IP Address, poi vediamo perché, no? ma qua è come se ci fosse scritto Franco Marra, e lo sta mandando a Roberto De Michelis. Questa è una cosa importante, se non ci fosse questa indicazione, questo pacchetto non capisci di chi è. Un'altra cosa interessante, questa va bene la lunghezza del pacchetto, ma la, la lasciamo perdere, l'altra cosa veramente interessante, secondo me, è il time to live. Allora, come abbiamo visto prima, ma no, ve lo dico dopo, eh, ve lo accenno, allora il pacchetto passa attraverso tutti quei router di prima, no? Allora, torno un attimo indietro. Parte il pacchetto, in questo momento parte il pacchetto, finisce qui dentro, Router, router, router, router, Roberto Di Michelis. D'accordo? Ognuno di questi router guarda il pacchetto, se lo guarda, ne riceve miliardi. Uno per uno se li guarda, cerca di capire, sa, anzi, non cerca di capire, sa dov'è Roberto Di Michelis e lo manda nella direzione giusta. Per cui lo manda qua e non lo manda qua. Quindi alla fine di questo giro, di questa route, appunto, di questa rotta, all'interno di tutte queste macchine il pacchetto arriva a Roberto Vinichelis Roberto Vinichelis ha un computer no? che riceve tutti questi pacchetti e dice minchia quanti pacchetti <ride> e toglie gli header cioè pacchetto per pacchetto va a togliere l'header perché l'header era un concetto di protocollo cioè sono le regole che le macchine usano per scambiarsi i dati quindi toglie questo pezzo che non serve più è come la busta, no? È una lettera con una busta intorno. Questa è la busta dove c'è scritto Franco Marra, Mittenter, Roberto, Vennichini, Destinatario. Quindi butta via la busta, prende il pacchetto, aspetta quello dopo, lo mette vicino, lo mette vicino, lo mette vicino, ricostruisce il flusso dei numeri come era l'originale e lo passa all'altoparlante, al video del computer che fa vedere o riproduce il suono. Qualcosa di magico, non so se ci pensate, ma è così che funziona, no? Miliardi di pacchetti, dicevo, oh, Fermatevi, io sento dei silenzi che non sono dovuti a, a problemi tecnologici, quindi se avete domande ditemi. Allora, miliardi di pacchetti, no? questi pacchetti sono spediti e gestiti, cioè il protocollo, il modo in cui i router si scambiano questo pacchetto, sono delle regole, Stabiliti da un comitato internazionale, che si chiama protocollo, quindi un insieme di regole. protocollo è un insieme di regole, no? Come quando i medici che hanno un protocollo di cura eh, seguono un insieme di regole. Si chiama IP, vuol dire Internet Protocol. Okay? Ora l'altra lezione che viene fuori di qua viene fuori da una considerazione molto interessante se io avessi dovuto progettare e come ho fatto per, per molta gente una rete di comunicazione, tutti i progettisti sarebbero preoccupati di essere sicuri che il pacchetto arriva perché come faccio una rete di comunicazione, è chiaro che devo essere sicuro che il pacchetto arriva quindi progetterò la mia rete in modo da non perdere pacchetti, per carità se perdo pacchetti è un disastro no? è come se uno si fa a a casa e mette l'impianto idraulico e poi dice guarda che però il rubinetto perde acqua, come perde acqua? Come lo sistema, no? Quindi nel progetto tradizionale si parte cercando di fare in maniera che tutto funzioni fin dall'inizio. Eh? Abbiamo sempre fatto così, migliaia di anni che abbiamo fatto così, in questo caso no. Il livello IP, questo protocollo, non assicura che i pacchetti arrivino, cioè vengono mandati e basta. Poi diciamo che statisticamente arrivano, però non c'è la garanzia. Non solo, ma i pacchetti si possono anche perdere, perché vista la complessità della rete, un pacchetto può cominciare a girare come un matto, senza mai arrivare a destinazione. Questo fa sì che c'è qua un campo che si chiama time to live, cioè il tempo di vita, che dentro un numero, no? per cui a ogni salto che fa in rete, salto si chiama salto da un router all'altro, si chiama hope, salto in gergo, questo numero qua viene, viene diminuito di uno, no? Quando arriva a zero, dice il pacchetto è morto, ho perso un pacchetto. Eh? Ma dice, cazzo, ho perso un pacchetto, ma come faccio a comunicare? Sto perdendo i bit, no? Perché qua il colpo di genio, allora qua la lezione è che non sempre dobbiamo progettare in modo che tutto funzioni, come dal resto ci insegna la natura, no? l'evoluzione naturale è una serie tentativi in cui ci sei o non ci sei, Qua c'è una specie di darwinismo nella vita del pacchetto. Quelli più adatti arrivano, ma molti muoiono per la strada, no? ma anche in molti in numero significativo, poi ve lo faccio vedere, faremo anche degli esperimenti nel corso di questa lezione, ci cioè andiamo veramente nella rete a vedere come funziona la baraccone. Sì, però se io penso, comincio a pensare a livelli e dico va bene, questo qua è il livello più semplice che potevo fare, perché così mi va bene, è semplice, è veloce, poi bisogna... Però poi posso immaginare di costruire sopra delle altre regole. Dico sopra? No? Ah scusa, no. Allora, torno un attimo, indirizzo IP, questo è importante. Qui non c'è scritto veramente Franco Marra o Roberto De Micheli, c'è scritto un indirizzo che si chiama indirizzo IP, no? che è fatto di quattro cifre nella versione 4, vabbè, lasciamo perdere la versione 6. Questo numero magico di cui avete sentito parlare, probabilmente tipo 142, 250, 180, 68, è un miscuglio di numeri che mi dicono il numero della rete all'interno di Internet, avete visto che sono tante reti, quindi devo sapere prima quale rete mondiale, e poi l'altro pezzo è il numero del calcolatore a cui deve arrivare questo pacchetto, eh? che in gergo si chiama host. Quindi questo IP address è un insieme, rete più calcolatore, è un po' come se dicessi via Roma 3. Hm? Via Roma è diciamo, la rete, 3 è il terzo edificio di via Roma. Okay? Siccome gli umani non ragionano bene su queste cose, si sono inventati i nomi a dominio, www.google.com, che noi ci ricordiamo no? molto più facilmente, che è un po' come Mario Rossi, ne potremmo dire che Mario Rossi è il nome a dominio di Via Roma 3, che è l'indirizzo fisico. Analogamente www.google.com è il nome logico, fatto per gli umani, non per le macchine, di questo indirizzo fisico. Si chiama nome a dominio in relazione al concetto di amministrazione. Cioè un dominio è un pezzo di rete che è amministrato da qualcuno. In questo caso c'è un'organizzazione che ha la sede a Mountain View, in Silicon Valley, in California, che si chiama Google, che è stata fondata da Sergei Brin e, come Ellery Page, no, circa 25 anni fa, che ha in mano quel pezzo di rete, e quindi è lei che decide quali numeri dare ai suoi calcolatori che stanno su quella rete, una volta, che altro gli ha dato il numero della rete. Questo qua, per un altro, è un comitato che si chiama ICAN, vabbè, no? dominato fino adesso politicamente dagli Stati Uniti, guarda caso. Anche se è un comitato neutrale, no? Allora, questi qua dicono, ho capito, tu Google c'hai la rete 142.250, dopodiché fai quello che vuoi. Google parte e amministra la sua rete, cioè dice, bene, il mio calcolatore, il calcolatore di Harry Page è 142.250.181, poi 2, 3, 4, no? Per questo si chiama amministrare una rete, Capita anche a casa nostra, solo che non ve ne accorgete, perché quel router che va dato il vostro internet provider ha la capacità di dare questo numero magicamente alle macchine che voi avete collegate sul vostro wifi. No? Vabbè, mi fermo qua, viene assegnato un certo range di indirizzi. Quindi il meccanismo è sempre lo stesso, piccolo o grande. Quindi, eh, signori Google.com, Google, no? È un'organizzazione che è registrata e scritta in un librone, un libro elettronico, in un computer, che è COM, che è l'elenco di tutte le organizzazioni di tipo commerciale, quindi google.com, eh? e questo www è il nome di un calcolatore dentro Google, cioè non è il nome magico fatto così. Vuol dire che c'è una macchina, a cui corrisponde un indirizzo, che si chiama www. Non so se andate sul nostro sito di Se non sai non sei, c'è una macchina che si chiama informatica, quindi c'è informatica.se non sai non sei.org. Quindi non tutti si chiamano www. Di default, se io non dico niente, per convenzione si suppone che ci sia sempre un www. Quindi in assenza di informazioni io ipotizzo che ci sia un calcolatore che si chiama www. Ma, però è uguale a tutti gli altri. Poi ho dei, degli, dei registri globali che sono il nome delle reti italiane, .it, no? tra l'altro ne approfitto per dire che siamo in contatto con registro.it, che è l'organizzazione che mantiene questo registro italiano come slow web perché hanno un sacco di bel materiale didattico su questi concetti. Quindi appena riesco ve lo passo, insomma, c'è una cosa che sicuramente va, va diffusa in giro. Poi abbiamo punto .org, che è l'elenco delle organizzazioni di carattere come, come la nostra, cioè senza scopo di lucro, se, se, senza profitto, no? possono essere sindacati, associazioni, eccetera. Infatti il nostro sito si chiama se non sai non sei.org. Poi abbiamo.gov per il governo americano, eccetera, eccetera. Ogni nazione in media ha un registro, cioè appunto DE per la Germania, appunto UK per l'Inghilterra, eccetera, eccetera. Ma no, questo per spiegare un attimo, non è importante, è per spiegare un attimo il mistero che prendiamo tutti per, per sacro e non spiegato come, come, come l'annunciazione, insomma, che però c'è un significato di tutte queste cose. Quindi abbiamo capito come sono fatti questi indirizzi abbiamo capito che oltre alla loro espressione numerica c'è anche un'espressione logica per noi umani, vi aggiungo che la traduzione di queste cose viene assicurata da dei speciali calcolatori che sono un po' come le pagine gialle, no? cioè degli elenchi, si chiamano DNS, forse ne avete sentito parlare, perché sono quei numeri che si mettono anche nella configurazione dei router, che vuol dire domain name server, cioè il server che controlla i nomi di dominio. Chiaro? Questa è una solo ripassata veloce. Allora, però dicevo, questi IP che si... Per... Torniamo ai pacchetti, abbiamo capito adesso come vengono mandati, come si indirizzano, no, eccetera, eccetera. Abbiamo visto anche che, ahimè, si perdono. Si perdono anche perché Internet non è, è una rete, cioè come una rete da pesca. Cioè, no, non è che debba essere organizzato in un modo particolare, che ne so, con un nodo specifico. È veramente, potrebbe essere, in realtà non è così, ma potrebbe essere veramente una rete con dei cammini diversi, cioè un pacchetto, il mio pacchetto può partire da Franco Marra e arrivare a Roberto Di Michelis, magari passando attraverso Marisa, che fa da passacarte, no? Oppure no, Marisa risponde al telefono, non può farlo, allora in quel momento Marisa mi dà un tempo infinito di risposta, allora lo passo a Adriana, no? e Adriana lo passa a Roberto Vinichezis. Quindi i router fanno proprio questo mestiere di capire anche qual è il cammino ottimo, cioè da un punto all'altro della rete qual è il cammino che si può fare. E qua di nuovo chiami in causa Bruno Boni, che aveva studiato una volta una cosa che io non ho mai capito, sono onesto, che si chiama Teorema di Bellman. Eh Bruno, Teorema di Bellman. Se sì, è un teorema della ricerca operativa che serve per calcolare un cammino ottimo che ti fa raggiungere un obiettivo col minimo delle risorse questa è l'unica cosa che ricordo adesso dopo 50 anni chiedetemi nulla io non l'ho mai capita perché era un algoritmo piuttosto complicato che Bruno la dominava perfettamente wow. però questo tema ci introduce un'altra cosa la ricerca operativa la ricerca operativa è sempre lo studio delle azioni che uno deve fare per raggiungere un obiettivo Siccome nella nostra vita, come anche nei router o nelle vite aziendali, ci sono tante scelte ogni momento, no? la ricerca operativa è uno strumento che potrebbe dotarci per capire qual è, la scelta, qual è il cammino, cioè il numero di scelte che possiamo fare per minimizzare, per esempio, il costo della comunicazione o il tempo per arrivarci. Si chiama ricerca operativa perché era molto usata negli anni 70-60, Ricordo che in Olivetti c'era una donna eccezionale, ieri era la festa della donna, quindi adesso mi faccio perdonare a Teresa che ieri mi ha cazziato brutalmente, no? c'era una donna eccezionale che si chiamava Marisa Bellisario, no? che era un super manager, e che purtroppo si era andata giovane, no? che aveva introdotto in quel casino organizzativo enorme che era Olivetti, la ricerca operativa. Quindi, quando si faceva un prodotto, se lo faceva con delle cose che si chiamano Gantt, dei piani, delle espressioni grafiche, no? in cui si cercava di capire quali sono le azioni migliore, più, più economiche alla fine, perché stiamo parlando di un'azienda, no? che dovevano essere fatte per produrre quel prodotto in un certo tempo al minor costo, eccetera. Quindi il cammino ottimo, no? minor costo, minor tempo, e così via. La ricerca Stanno operativa Gant è stata utilizzata da McNamara. Per cercare di razionalizzare l'intervento degli americani in Vietnam. Eh, tutte le tutta la, operazioni logistiche quelle, erano basate sulla ricerca operativa. Peccato che il, il compagno Ho Chi Minh e il Viet Cong la conoscessero meglio di loro, quindi è andata a finire com'è andato. Comunque è lo stesso algoritmo, gli stessi principi, è un algoritmo dei router, cioè il router ha l'obiettivo di mandare un pacchetto attraverso una rete, quindi possibili scelte, no? Nel minor tempo possibile. Se non ce la fa, il pacchetto non arriva. Gli americani hanno fallito in Vietnam, figurati se non fallisce un router nel mandare un pacchetto, cioè obiettivo non raggiunto. Però l'obiettivo non raggiunto, fa parte della vita, cioè, non è che uno deve dire si spara perché deve raggiungere l'obiettivo. Fa parte della vita. I fallimenti servono per imparare, no? Questi piccoli fallimenti, evidentemente. Allora, però, tra l'altro, c'è una cosa interessante, no? Ma quando io faccio una videoconferenza o mi sento la musica in streaming, no? Come dicevo prima, c'è un traffico organizzato in pacchetti che arriva alle mie orecchie o ai miei occhi, no? Ma è importante che perda un pacchetto lì, eh? Secondo voi è importante perdere un pacchetto quando sento la musica o sto guardando questa videoconferenza? Eh sì. Perché sì? Che cosa succede se perdo un pacchetto? Non sento bene. Vedo un attimo di nero magari, ma poi ricomincio tutto da capo. E quindi non è importante. Cioè posso accettarlo, è un compromesso. No? Quindi siccome sto risparmiando una barca di dollari sotto, sul livello dell'IP, No? e lui mi preoccupo di far arrivare i pacchetti, no? chi se ne frega? Cioè c'è un attimo di, di, di, di, se di, fatti... di qualità minore. No? Quindi l'esigenza del traffico come quello che stiamo facendo adesso, i pacchetti, anche se si perdono, chi se ne frega? No? Però è importante un'altra cosa in questo traffico. Cioè i pacchetti devono arrivare a cadenza più o meno fissa, altrimenti non riesco a ricostruire l'immagine in movimento. Cioè, se io faccio così con braccio, e voi lo vedete, no? non lo vedete perché sto condividendo lo schermo, ma se voi muovete, se, se, così il mouse, vedete che si muove il mouse? Questo qua, voi vedete il mouse e lo vedete abbastanza fluido, perché i pacchetti che stanno mandando l'informazione del mouse arrivano con una cadenza abbastanza regolare, e quindi il vostro computer è in grado di ricostruirli. Se un pacchetto ci mettesse 5 minuti, farebbe tac, tac, i famosi scatti. No? Quindi quando voi vedete un film che Comincia a scattare, come si dice in gergo, è perché no? eh, c'è dietro poca banda in sostanza. No? I pacchetti arrivano con, non più con regolarità. La roba che si chiama Jitter, poi uno misura queste cose fa parte de della qualità del servizio. Quindi, comunque abbiamo capito che lo streaming... è, è il problema che abbiamo noi presso la nostra sede della CGL. Perché abbiamo internet che a volte va poco perché abbiamo una banda troppo, troppo piccola esatto. e, va, e va lentamente, infatti è un casino. E questo, essendo collegato anche ai telefoni, a volte lo stesso, abbiamo lo stesso problema col telefono. Questo ve l'ha spiegato questa mattina al tecnico della Telecom. Della esatto. Quindi poca banda vuol dire che il povero router cerca di ficcare traffici diversi all'interno di quell'unico filo stretto e ovviamente ogni tanto gli va a finire del traffico che non è la voce, ma magari il compagno segretario che sta scaricando un file, no? e quindi la voce si interrompe. Quindi, perché questi traffici, ricordiamoci, viaggiano contemporaneamente, perché sono dei pacchetti, quindi mescolo i pacchetti, eh, sullo stesso filo dello stesso router. Quindi un filo mi sta portando traffici, tanti traffici in contemporanea, di tipo diverso. Se io invece devo mandare un file... No, quindi trasmette un file in rete o scarico una fotografia come abbiamo fatto l'altra volta da Google, è chiaro che perdere i pacchetti diventa una cosa importante, che io perdo un pezzo di file. <ride> Mentre è meno importante il jitter, cioè è meno importante la cadenza o il tempo. Perché tanto che io quella foto me la scarichi un secondo prima o un secondo dopo non ha nessuna importanza perché non è un servizio in real time. Cioè quello che stiamo facendo adesso si chiama servizio real time, cioè seguo il tempo della vita reale, perché se io dico una parola, voi la sentite e potete rispondermi e manteniamo un colloquio che va avanti nel tempo con un significato, no? Questo è real time. Se gli mandate un file, a me che mi frega, ve lo dicevo adesso, fra cinque minuti proprio, però deve arrivare integro, perché se perdo proprio il pezzo di file in cui ho la somma totale, no, magari ho lo stesso la foto. Addirittura in quel caso arriva il file corrotto, cioè non vedo niente, no? sono i file corrotti, sono i file che hanno perso informazione dentro, magari perché hanno perso pacchetti durante la trasmissione e quindi non vedo più niente. Tra l'altro una delle caratteristiche del digitale rispetto all'analogico è che quando si scassa qualcosa si scassa tutto, quindi non è che vedo un pezzo di file, non lo vedo proprio. No? La rottura del digitale è sempre catastrofica perché perdi i numeri e quindi... Eh? Quindi voglio dire, mentre, non so, se sono in analogico mi arriva un pezzo di carta un po' più macchiato. Una fotocopiatrice la capisco ancora. La fotocopia più grigia, un po' più. Invece sul digitale no, perdo proprio l'immagine. Quindi abbiamo visto che i traffici hanno diverse esigenze, no? Abbiamo anche visto che l'algoritmo di luce. Concetto... Yeah. Eh. Forse varrebbe la pena dire anche che il sistema reitera l'invio. Eh, ci arrivo, ci, ci arrivo, ci arrivo. Ah, è far, Sì, sì, altro... sì, ci sto arrivando, ci sto arrivando. Allora, come faccio a esprimere queste esigenze dei diversi traffici usando dei pacchetti che non ho la certezza che arrivino, o non so quando arrivano, eh? perché questi signori, cioè io e Roberto, quando ci scambiamo un file, inneschiamo un altro protocollo, no? Allora, torno un attimo indietro, dove ci sono… Allora, supponiamo che io voglia mandare un libro a Roberto. Hm? C'è un libro di 342 pagine. Allora, non voglio usare la posta, voglio usare dei, dei signori, dei ragazzi giovani, no? Che però non sono sicuro che conoscano l'indirizzo di Roberto, magari lo passano a un loro amico, no? Fino ad arrivare a qualcuno che conosce Roberto, no? E quindi non sono sicuro che riescano veramente a arrivare a Roberto, questi ragazzi. No? Per di più non li posso dare 500 copie del libro, no? Cioè non gli posso dare... Allora cosa faccio? Faccio, tante fotocop... faccio una fotocopia per ogni pagina. A questo punto ho 347 pagine fotocopiate. Ogni pagina ha il numero di pagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, così via. Poi do un po' di pagine a un ragazzo, un po' di pagine a un altro, un po' di pagine all'altro. Questi vanno in giro, non so che fine fanno. Qualcuno arriva da Roberto, no? Roberto gli arrivano queste pagine e comincia a contarle. Eh? A un certo punto, bene, uno, due, sette, dice, "Mannaggia, cazzo, ecco. mi mancano un po' di pagine. Intanto arrivano tre, quattro, poi manca la cinque. Arriva la cinque, intanto fermano, prima di costruirsi il libro. Poi arriva anche la sei arriva la 9 e la 8 non arriva. Cosa vuol dire che non arriva? Che Roberto aspetta 5 minuti, 10 minuti, un giorno, un tempo che decide lui, quello che si chiama time out, no? poi dice guarda ho perso un pacchetto, non posso leggere il libro perché mi manca la pagina numero 8 che era la più importante. C'era sull'indice del libro e quindi il mio libro è corrotto. Allora cosa fa Roberto? Usa un protocollo che non è più quello dei router, e eh, attenzione, questo è fondamentale, cioè non è il protocollo con cui i router si scambiano le informazioni, è un protocollo con cui io e Roberto ci scambiamo le informazioni. Quindi siamo a un livello superiore, qua bisogna imparare a ragionare a livelli. No? A un livello superiore, Roberto piglia il telefono e mi dice guarda che mi manca la pagina numero 8, Ah, io piglio la pagina numero 8 e la rispedisco tramite un altro ragazzo. Quindi Roberto ed io, tramite telefono, no? abbiamo stabilito un protocollo di ordine superiore rispetto al protocollo delle pagine e dei ragazzi, no? con cui abbiamo capito, a questo punto io glielo rimando, no? e dopo un po', sperabilmente, Roberto è in grado di leggersi il libro che gli ho mandato. La stessa cosa capita qua. Tramite degli altri protocolli, quello tra me e Roberto si chiama TCP e IP, TCP vuol dire transport, perché sto trasportando un libro. Control, notate l'accento control, non control, come direbbe Bruno, no scherzo, ma... <ride> siccome io Bruno faccio sempre queste battute sul modo di pronunciare control. <ride> Protocol. Questo qua, questo protocollo, dentro il campo dati del pacchetto IP, occupa anche lui un pezzettino, mette anche lui una busta dentro, no? E ci mette la sua testata. Ci mette, no? La testata cosa vuol dire? Che ci mette un header suo in cui c'è il numero di pacchetto. Prima non c'era, ora c'è. Quindi c'è il numero pacchetto 1, pacchetto 2, pacchetto 3, pacchetto 4, pacchetto 5, così via. Chi riceve sul livello TCP non più sul livello IP, quindi l'IP consegna i pacchetti e non mette il naso dentro a vedere cosa c'è, no? Sul livello superiore butta via la busta dell'IP, apre la busta del TCP e dice ah pacchetto 22, 23, 24, 25, se manca il 27 gli mando un messaggio indietro e mi rimanda al 25 e così via. Così al sicuro ma con un protocollo aggiuntivo, no? di avere una trasmissione sicura del file, cioè di non perdere pacchetti. In realtà li perdo, ma me li trasmette. No? Filosoficamente questo vuol dire che io non devo cercare di risolvere i problemi complicati in un unico colpo. Cioè non è che mi sono messo sul livello IP no? a cercare di risolvere il problema della perdita di pacchetto. Ho isolato i problemi, ho fatto dei sottoproblemi. No? Prima mi sono occupato del problema del routing, poi mi sono occupato del problema di ricevere un pacchetto in maniera corretta. Ma sono due cose separate, una sopra l'altra. Eh? Proprio una sopra l'altra. Eh? E proprio i livelli, come Nicoletta Tarducci sa benissimo. Il modello Isosi, quanti livelli ha Nicoletta? Sette. Sette. Quindi, il modello di rete stabilito dall'Unità Europea, che si chiama ISOSI, ha sette, di questi, sette tipi di protocolli diversi. Che mi sembra, eh, sono stati troppi anni. Tanti anni. E che assicurano di rispondere a ogni tipo di traffico. Quindi ogni tipo di traffico ha diversi protocolli che possono entrare in gioco. Tutto chiaro fin qua? L'UDP è quello che viene usato per lo streaming. C'è anche lui un pacchetto, ma è molto più piccolo, perché per esempio non numero i pacchetti. Quindi i pacchetti che viaggiano in videoconferenza oppure che viaggiano su uno streaming non sono numerati, tanto come abbiamo visto prima, chi se ne frega, se ne perdo qualcuno. No? Io continuo ad andare avanti, interessa fino a un certo punto. Questi, siccome non sono numerati, sono anche molto più veloci, perché non c'è nessuno che li va a guardare. E quindi mi assicura che la trasmissione è più veloce, e quindi è in real time, e quindi è in streaming, e quindi me la godo, e quindi non vedo scatti, no? Perché i pacchetti arrivano veloci, veloci, veloci, e vengono trasmessi veloci, veloci, veloci, perché nessuno ci mette il naso dentro, se non in minima parte. Faccio l'ultimo esempio, ho scritto qua testata http, allora la testata, questo si chiama segmento tcp, no? Allora, vabbè, allora magari questo è molto più lungo del pacchetto cioè io magari trasmetto un file il file è lungo, che ne so 40.000 byte no? il segmento TCP potrà essere magari di 8.000 byte dipende da come il computer si organizza dentro e questo intero segmento TCP me lo divido in tanti piccoli pacchetti Pino, quindi anche io ho tutto uno spezzettare di pacchetti sempre più grossi fino ad arrivare al file finale Qui ci ho messo una cosa che si chiama, si chiama segmento TCP, vabbè, una cosa che si chiama testata HTTP. Cos'è l'HTTP? È il protocollo che serve a scaricare le pagine internet, quella di google.com, eccetera. È un protocollo che descrive la pagina internet, no? cioè descrive come è fatta dentro e così via. Descrive anche il modo con cui, che cosa deve succedere nel caso che la pagina internet non arrivi, arrivi a pezzi e così via. Allora il sito internet usa l'HTTP, se voi guardate in alto sulla riga del vostro browser in alto ci dovrebbe essere scritto HTTPS due barra barra, quello lì vuol dire che sta usando un, un, un protocollo HTTP, avete presente, HTTP anche sui giornali c'è cioè HTTP due punti. HTTPS è l'HTTP cifrato, quindi nessuno può mettere il naso dentro eccetera. No? Vuol dire che sta usando, usando un protocollo HTTP che è capito da chi? Dal nostro browser, solo da lui, eh? e dal server dove c'è il sito web. Prima c'era Franco e Roberto, ora c'è il browser, e questi parlano un linguaggio che si chiama HTTP, esattamente come se io sapessi l'inglese, parlando con inglese parlerei in inglese. No? È il linguaggio con cui si parla. Per trasmettere una pagina, siccome una pagina alla fine è un file, c'è dentro un sacco di numeri e basta, usano il protocollo TCP, il quale per essere trasmesso usa il protocollo IP. Quindi c'è una pila, si chiama pila, no? di header, di intestazioni, che alla fine garantiscono che quello che c'è qui dentro, cioè i dati, abbiano la forma di una pagina a, a, nella pagina web e eh, che arrivi in modo sicuro bene, adesso ho finito gli argomenti tecnici penso di avermi distrutto comunque sono più o meno finiti è chiaro questa commutazione a pacchetto eh? tanti pacchetti e uno sopra l'altro molto interessante molto bravo, complimenti ebbene eh lì in casa noi dell'Olivetti, io e Tarducci peccato che siete falliti poi. vabbè, abbiamo trovato qualcuno più bravo di noi Google <ride> Più, più furbi no no più bravi, più bravi più soprattutto bravi. con un mercato tale che hanno potuto vendere queste cose mentre noi avevamo no? più, ve <ride> più, velo più veloci, più veloci, più, veloci. No, più veloci ma poi avevamo anche non c'era da lema ok adesso quindi vediamo un po' dove sono messi questi router mm? questo è un altro concetto molto importante non è che sono messi nei posti a cavolo o meglio Ogni organizzazione, come FastWeb, può avere tante reti dentro, no? Magari c'è la rete di Milano, la rete di Torino, la rete di Roma, che tra di loro si parlano con dei router. Perché ha tante reti? Fondamentalmente perché o ha dei problemi di cambio di tecnologia, non so, un pezzo di rete in fibra, l'altro pezzo di rete in vento, e via radio perché passa sui satelliti, quindi questo già impone una macchina in mezzo che accoppia le cose. Oppure anche semplicemente per motivi organizzativi, cioè questa qua è la rete di Roma, c'è l'ufficio di Roma di Fastweb che assegna i numeri no, a quella rete lì. Amministrativo, vuol dire proprio che poi c'è qualcuno che prende parte quando la macchina si rompe, eh? quindi è proprio l'amministrazione. Quindi dovete pensare a un'azienda come che ha il servizio tecnico di assistenza per cui da Roma devono partire e dire guarda che 192, 37, 45 stai macchina non funziona. Quella è una macchina della sua rete, della sua organizzazione. Se l'organizzazione è grande, è probabile che abbia tanti uffici di questo tipo. no? Quindi la sua rete, dal punto di vista organizzativo, è divisa in sottoreti. E ogni sottorete comunica con l'altra tramite un router. Tra l'altro un router è un po' come Giano, ha due facce. Da un lato ha l'indirizzo IP di una rete, dall'altro l'indirizzo IP dell'altra rete. no? Quindi sono come due calcolatori messi insieme, come Giano che guarda da una parte e dall'altra. E fin quando siamo dentro un'organizzazione va tutto bene. Se però FastWeb deve parlare con Verizon, ad Amsterdam, no? e poi ad Amsterdam deve parlare anche con Google, eccetera, eccetera, ci sono dei punti in cui tante reti comunicano fra di loro. Ci sono dei grossi router, no? I punti di, si chiamano Internet Exchange. Qua ho messo anche un link, si vede che... Ah sì... Questo è interessante, speriamo che venga giù. Queste qua sono Questa è, è la rete uh, degli Internet Exchange. Oh, quando avete la presentazione, potete fare anche voi queste cose di cliccarci sopra. Eh. Quindi, vedete, questi qua sono gli Internet Exchange della zona di Londra, poi andiamo in Europa. Ogni cosa nero è una sede, un ufficio dove ci sono dei grossi router che scambiano, sono i punti di intersezione tra le varie reti, no? Magari scegliamo a Torino, vediamo un po' cosa c'è a Torino. Questa è un'importanza enorme dal punto di vista economico. Perché io so, se ho un internet exchange da qualche parte, di una città, vuol dire che le mie aziende di quella città hanno un accesso molto veloce su internet. Quindi sono favoriti, favorite rispetto alle aziende che posso mettere, non so, io a, a tornello di sopra, No? che sono lontane da Internet. Questa è un'influenza, questo qua va proprio capito bene, nel senso che quando noi parliamo di recovery plan, digitalizzazione, infrastruttura, noi stiamo parlando di queste cose. Quindi è bene che queste cose si sappiano per capire che cosa vogliamo dire. Allora, noi, io, Scusa, Franco Bruno, Franco, eh, una, una curiosità, se tu spingi all'eccesso la zoomata sull'area di Torino, su qualche. area, e arrivano a dirti esattamente dove è il ma luogo certo. fisico, dove c'è la macchina perché ma questo, certo. mi sembra, eh, ma questo mi sembrerebbe un po' pericoloso. Forse perché ti dicono dove è, dov è la, la, la sede dell'organizzazione, non dove è la macchina, che è una ma cosa non diversa. Non lo so, cioè, sapere, sapere esattamente dove, dove è una, router, una specifica macchina mi, mi sembra. Dovrebbe essere bloccato secondo me. Non, Beh, se è l'ufficio amministrativo. Non reso visibile dai, da chiunque. Non è, detto che la, che, non è detto che la macchina sia lì, Quindi magari è solo l'ufficio del capo. Ah, boh, questa è la risposta. Vabbè. Cioè, il nome dell'organizzazione. Sì, Ora, allora, sì. Ciccio, Bruno ed io abbiamo un amico che si chiama Giovanni Ferrero, che Roberto molto probabilmente conosce, che è uno veramente in gamba, no? Questo signore aveva spinto moltissimo con la passata amministrazione di Torino e della regione anzi per creare degli internet exchange nella città di Torino anzi, regione Piemonte perché con l'idea che no, questo favorisse lo sviluppo del territorio. L'internet exchange di Torino si chiama Topix costo svizzera 185. Allora Corso Svizzera 1985 e Top X. Lo vedete qua, no? Qua c'è anche l'indirizzo, il nome della persona che lo gestisce. Cliccando sopra immagino che avete altri dettagli e così via. E ne abbiamo tre. Quindi questo qua è stato una cosa veramente notevole. Poi come al solito è fallita, perché prima che i politici veri capiscano questi meccanismi, no? si perde in altri tipi di cultura. Se per esempio vado sulla mia città, che è Genova, non trovo nessun internet exchange, vuol dire che i genovesi sono un po' avvelenati. Vedete che non ce ne sono. Se vado a Milano ce ne sono parecchi. Perché costavano troppo. Perché costavano troppo, benissimo, sono palanche. A Roma ce ne sono un casino. Casino, ce ne sono un po'. In Europa, tanto per cambiare, i punti più importanti di scambio di traffico internet sono accentrati da queste parti, quindi in Germania, ma soprattutto in Olanda, no? dove c'è il famoso MUX, anzi MIX, cioè, no, internet del ceggio, vabbè, oh, o non ricordo come si chiama, di Amsterdam, no? e poi l'altra cosa molto importante è quello di Londra, perché lì ci sono tutte le connessioni che partono per gli Stati Uniti, no? adesso poi vedremo, fare, faremo una rotta proprio, no? ci inoltreremo e navigheremo in questa area. Anche in Lussemburgo non scherzano. Ah, sì, ma per, chissà come mai. <ride> come mai, infatti. Quindi però, eh, vedi, questa qua, allora, fare politica eh, territoriale di sviluppo regionale o di sviluppo territoriale significa occuparsi anche di queste cose. Usare bene il recovery plan vuol dire essere in grado di realizzare sul territorio italiano i posti anche, eh, non solo questi i posti dove mettere gli internet exchange se io vado nel mondo scopro che ce ne sono in certi posti ce ne sono molto di meno per esempio la Russia è un po' deprimente stranamente ce ne sono parecchi in Africa e parecchi nell'America Latina non so darmi una spiegazione di questa cosa comunque tornando alla nostra presentazione, questa qua è una bella mappa però interessante insomma no? tornando alla nostra presentazione Ognuna di quelle cose che avete visto è qua segnata col simbolo internazionale del router che è questa, questo cilindretto con le frecce sopra li ho cerchiati per dire che è un punto in cui almeno tre reti comunicano fra di loro. No. Questo si chiama peering cioè come funzionano questi internet exchange. questo è un altro punto chiave lo so di essere pesante e noioso ma adesso devo fino alla fine. Cioè sono dei punti prima di tutto non sono di nessuno sono di consorzi cioè TopX, quello di Torino, è un consorzio in cui partecipano Telecom Italia, cioè tutti quelli che hanno interesse a mettere un router in quella sede fisica. No? E poi funzionano in maniera tale che, la gente, che i router si scambiano il traffico. Ma allora, se io do del traffico a Roberto e Roberto do del traffico a me, è inutile che faccia pagare Roberto e Roberto faccia pagare me. Ci scambiamo il bit e basta, tanto poi alla fine andiamo in pareggio. No? chiaro? Cioè non ci sono bollette tra Roberto e me, siamo d'accordo che c'è un ufficio comune gestito da entrambi, in cui lui mi molla i fogli e io li mollo i fogli, poi lui passa a prendere i suoi fogli e prende i suoi, eh? più o meno così. Questa è una conseguenza clamorosa, che internet è gratis, l'unica cosa che devo veramente pagare è l'ingresso, perché lì siccome io sono a casa, no? sono a casa mia e non do traffico a nessuno, cioè, non fornisco capacità di traffico a nessuno, perché a casa mia c'è lì e poi non va in internet, quello è un punto in cui devo dare qualcosa, che sono i famosi 30 euro al mese, no? Poi dentro, no? È tutta una compensazione, favorita anche dal fatto che siccome io ho la capacità di mandare su una fibra, che è un filo molto sottile, miliardi di pacchetti, grazie a quella cosa vista prima, cioè che li posso mescolare, anche le connessioni mi costano relativamente poco. Cioè, io sono una fibra ottica, una volta costeso una fibra ottica tra Londra e gli Stati Uniti, posso mandare tanto di quel traffico dentro in una maniera incredibile, no, ma veramente enorme. Perché sempre come Bruno e Ciccio mi possono spiegare, la larghezza di banda dipende dalla frequenza, siccome nel caso si usa la luce, vabbè, considerazione di tipo fisico. No? E quindi a quel punto io, con quello, una, quello che con una volta spendevo nello stendere nel 1800, nel 1900 cavi di rame tanti cavi di rame dell'oceano adesso non mi costa più niente una volta che ho steso la fibra sono a posto no? quindi alla fine il costo della fibra è, è poco importante rispetto al traffico il fatto che riesco a utilizzarla fino in fondo per la riempio di pacchetti no? vuol dire che il costo di trasmissione di un singolo pacchetto diventa irrisorio per di più i pacchetti me li scambio gratuitamente e poi faccio baratto no? a quel punto internet non costa niente e questa è stata una cosa pazzesca Pazzesca perché? Perché ha avvicinato il mondo. Perché ha fatto in maniera che l'azienda di Torino sia... In noi, che noi siamo in stretto contatto con Google. È un, po è un costo irrisorio. Abbiamo costruito delle autostrade. Eh? Una cosa meravigliosa, solo che c'è anche il difetto di questa cosa qua. Che è, Poi vi consiglio magari un libro da leggere. E che quando uno costruisce le autostrade la gente si aggrega. Immaginatevi una sala da ballo, c'è una festa, all'inizio non c'è nessuno. Entra il primo, si guarda intorno, si mette lì, beve un caffè, arriva un altro. Dove va quest'altra persona? Si mette a caso nel salone delle feste o va vicino al primo? Va vicino al primo per dire buongiorno, come sta? No? E quindi si aggrega. L'altro che arriva ancora continua a aggregarsi, quindi alla fine di una sala che potenzialmente è democratica, cioè non ha barriere, il pavimento è liscio, è uguale per tutti, si formano i capannelli. No? Allora, internet sotto è profondamente democratica, perché l'IP è uguale per tutti, no? puoi andare dove vuoi, io ho gli stessi diritti di mandare i bit in rete che a Google, voi lo stesso però si è fermato Google, Facebook ora qua entriamo anche sul personale ma io ho lavorato un po' su queste cose eccetera e mi ricordo l'entusiasmo che ci, che ci, ci riempiva all'inizio, diciamo fine del secolo scorso inizio di questo secolo quando pensavamo di avesse di fronte la tecnologia che era la base della democrazia ce l'abbiamo fatta ci sono le primavere arabe tutti possono parlare, tutti possono comunicare, non è vero niente. Prima perché la gente si aggrega, quindi alla fine uno ascolta Google, ma non ascolta Franco Roberto. Io ho un sito, ma nessuno di voi viene sul mio sito, perché fa schifo, giustamente, no? Ma tutti voi vanno su Google, quindi il traffico si concentra, c'è aggregazione. Oltre a questo... I regimi, demo, i regimi autoritari sono riusciti con questa tecnologia a bloccare la rete quindi hanno messo delle cose che si chiamano firewall cioè muro di fuoco che impediscono il traffico verso i siti che sono per loro spiacevoli quindi questo fa sì che alla fine sul livello superiore non è, cioè, allora anche qua bisogna aggiornare a livello a livello IP è tutta una meraviglia democratica tutti hanno gli stessi diritti no? a livello superiore non è più vero niente Capita al contrario, cioè i livelli si, si contraddicono e questo anche, è anche un insegnamento eh, di tipo, cioè se io faccio un dibattito con voi, con qualcuno, prima dobbiamo capire bene su cosa discutere, perché se io mi metto a discutere con Roberto e dico guarda che la rete è democratica, lui mi dice col oh, cazzo, la rete non è democratica, cioè, stiamo parlando di cose diverse, abbiamo ragione entrambi, eh? però potremmo litigare per delle settimane insomma, prima di capirci. Quindi bisogna proprio capire questa cosa, che bisogna imparare a ragionare a livelli. Quello che è vero a un livello, magari non è vero a un livello superiore. Allora, comunque ci sono questi internet exchange, per tornare a noi, dove si fa il peering. To peer vuol dire fare le cose a pare, quindi to peer vuol dire peering vuol dire scambiarsi il traffico. Questa è casa mia. Hm? Io mando una richiesta, voglio caricare una... Voglio leggermi una mail parte dei pacchetti IP con dentro la mia richiesta, che sarà un particolare comando, eccetera, fast web, poi può andare o di qua o di là, no? sceglie una strada, torniamo al discorso di prima, pianificazione operativa, teorema di Bellman, sulle mappe di rete, magari in questo momento questo router è impegnato, oppure spento, oppure che ne so, e sta facendo un sacco di lavoro. Per cui il peso di questa rete, il tempo previsto che ci metterebbe il pacchetto a passare qua, è troppo alto, no? perché lui è lento. Fa come Windows quando parte. E tutto questo sempre sulla fibra? No, questo è indipendente. Ecco, ecco è una domanda interessante. Dobbiamo ragionare a livelli. Mm. Io prima vi ho fatto vedere il livello IP dei pacchetti, però questo qua posso farlo girare sul livello di sotto, che è una caro si chiama livello fisico o livello numero uno, no? che può essere fatta in fibra, in rame, può essere trasmessa via radio, può essere via satellite, è indipendente perché il progetto della rete è fatto a livelli, quindi la gente ha sviluppato quel codice che all'interno del proprio livello no, non entra in contraddizione. Per esempio, a casa mia c'è il wifi, il primo pezzo è quindi una rete radio, poi il primo router mi fa passare su, sulla fibra, sulla DSL, quindi il secondo pezzo è sicuramente in fibra. Poi dopo non so cosa c'è, magari sono dei pezzi via satellite. Però il pacchetto viaggia lo stesso, proprio perché io ho progettato a livelli. Quindi salto sul primo router, scopro che il satellite giù, anzi lui scopre questo qua, che viene informato in tempo reale della situazione della rete, scopre che questo cammino è pesante, allora ricalcola tutto, ricalcola la rotta, e manda questo router, cammino bianco e quello buono, questo lo manda questo, finalmente sono quasi arrivato, boom. salto in Google, risolvendo no? sempre gli indirizzi P. e in Google trovo la mail, e altre cose di cui parleremo, eh, anche nel corso di questo corso, qua c'è un server che riceve il pacchetto e dice, minchia, questo vuole una mail, allora va dentro il mio archivio di mail, la mailbox, tira fuori la lista delle mail, compila una pagina HTTP, vi ricordate? C'è cioè, quella roba lì, eh? la quale viene tradotta in TCP, la quale viene tradotta in infiniti pacchetti P e la risposta comincia a viaggiare indietro. Tanti pacchetti, ognuno dei quali contiene un pezzettino delle mie mail e arriva qua. No? Quando arriva qua il mio browser riceve questo flusso, lo ricostruisce e mi fa apparire la pagina con le mie mail. Mm. Quindi è una specie di frammentazione verso il basso, di costruzione continua. Ah, quindi questi sono server, quindi sono macchine speciali che hanno un indirizzo IP, ma sono server, danno servizi, come quando voi entrate al bar e dite: per favore mi dà un caffè, no? voi siete il client, siete qua, no? e il server è il barista che fa il caffè. Quindi, eh, adesso capita un po', adesso c'è... Quando io ordinavo ieri, sera ho mangiato la pizza, ho ordinato in pizzeria mi è arrivato un ragazzo a casa con la pizza. Quindi è un po' come se avesse attraversato una rete. Cioè il server era il pizzaiolo che è 200 metri lontano da casa mia, ma io non sono andato da lui. Gli ho fatto una telefonata che magari è passata anche tramite internet. Il pizzaiolo ha messo nel forno le pizze, poi ha chiamato il ragazzo che con un protocollo che non era il TCP, ma era il protocollo della sua, sua motorino, mi ha portato la pizza a casa. Eh, quindi anche qua il modello è sempre lo stesso alla fine. La differenza è che questi sono server, mentre questi sono router. Sempre computer sono, ma questi sono dedicati solo a fare routing e questi sono dedicati solo a fare i servizi. Mentre il mio computer che ho a casa, dove gira il browser, è un client, cioè il cliente. Eh, e il browser è il codice che permette di emettere la richiesta verso il server e di ricevere la risposta. Chiaro? Tanto per mettere le cose dal punto di vista architetturale. Uh, ok, allora come dicevo, questo è un bel sorvolo, ehm, alcuni traffici devono essere veloci, altri anche se sono lenti non hanno importanza. Questo vuol dire che i pacchetti c'hanno hanno dentro un altro campo che si chiama qualità del servizio. Allora supponiamo che i pacchetti gialli siano quelli in cui gira la videoconferenza e i pacchetti verdi siano quelli in cui gira i file no? o le mail abbiamo detto che quelli gialli devono essere veloci no? però se li perdono non è importanza quelli, gialli, quelli verdi anche se sono lenti non importa però devo riceverli no? ora ogni router li ordina anche no? quindi quando lui riceve dentro un insieme di pacchetti lasciate perdere questa figura, qua c'è l'algoritmo non importa arriva dentro i pacchetti, no? lui guarda i colori dei pacchetti, quindi il tipo di traffico, e quando deve buttare i pacchetti fuori sul filo di uscita, butta prima quelli che sono ad alta priorità, Normalmente quelli del traffico di P, perché servono a fare videoconferenze o telefonate. Eh? Quindi qua vedete che questo giallo magari è arrivato dopo il verde, però in uscita viene messo prima, e quindi il verde aspetta. Questo qua porta a due concetti molto importanti. Uno è la qualità del servizio QS, su cui in realtà dovreste pagare il vostro operatore. Cioè QS è spesso un termine contrattuale. E l'altro è una cosa che è molto importante, che è la neutralità della rete. Cioè io, no, io che sono piccolissimo, e non sono Google, devo avere lo stesso diritto di Google nel, nel trattamento dei pacchetti. Cioè se io faccio streaming, voglio che le regole che il router applichi ai miei pacchetti di streaming in termini di priorità siano le stesse che applica agli, ai pacchetti che emette Google. No? Questa è una discussione che va avanti che dura vent'anni, si chiama neutralità della rete ed è considerato un fatto democratico, tanto che l'Europa ha detto che le reti europee devono essere neutrali. No? Invece l'anno scorso sotto l'amministrazione Trump, guarda caso, hanno deciso che chi paga c'è la priorità. È come dire che se io su un router entro insieme a Google se Google mi paga no? se Google paga chi ha il router ha una strada privilegiata rispetto alla mia e questa è in violazione alle regole di base di internet in cui tutti sono uguali dal punto di vista macroeconomico è successo un fenomeno per cui chi ha le reti non ci guadagna ci guadagna poco cioè chi ha le reti bette i nostri 30 euro al mese quelli che veramente gli stanno facendo le barche di soldi perché usa la rete che costa poco per fare pubblicità sono Google e Facebook no? allora quelli che hanno le reti dice: cazzo ma anche noi vogliamo prendere un po' di soldi quindi c'è un contrasto tra quelli che hanno le reti che vogliono far pagare di più i pacchetti a priorità no? e invece Google che dice no io voglio pagare con poco lo stesso Insomma, è una delle guerre, anche questa, socio-politica, socio-economica, che sono in atto in questo momento, che bisognerebbe come minimo capire un po', perché nel tema di neutralità della rete spesso ne parlano i giornali. Quindi detto qua è quello che c'è sotto. Allora, detto tutto questo spiegone micidiale, eccetera, ma a voi, il vostro fornitore, quanto vi dà di banda? Eh? Com'è il vostro tubo? Premesso che in realtà ci sono due tubi, uno che arriva a voi e poi il tubo che da voi va alla rete, no? e che il tubo che viene verso voi è più largo, perché le richieste normalmente sono più piccole delle risposte. Cioè se io chiedo a Roberto come stai, ho finito. Quindi, però Roberto non dirmi come sta, descrivimi la sua famiglia, il lavoro che fa, eccetera, ci può anche mettere due ore. Quindi normalmente nella vita normale le risposte sono più impegnative delle domande. Quindi il collegamento con le case è sempre asimmetrico. Quindi la, il tubo che viene in giù, detto downlink, è sempre più largo no? del tubo che va in su. È più facile scaricare, si fa prima scaricare delle foto da Google che non a metterle su Google Photo. In che cosa si misurano la capacità di banda? Si misura in bit per secondo, no? Cioè, se avete una, una, un rubinetto, si misura in litri per secondo, e poi no? si misura la portata in litri per secondo, o sarà megalitri per secondo. Siccome qua quelli che passano sono i bit, io la misuro in bit per secondo, in gergo BPS. Come faccio a vederla? Allora, adesso voi come esercizio mi farete questo a casa, cliccherete su questo link, eh? HTTPS, usa protocollo http come vedete cliccate qua sopra e qua c'è un servizio che misura la qualità della vostra rete Quindi se io clicco su vai adesso questo mi misurerà la mia banda vediamo che succede si connette a un ping di 10 millisecondi ecco sta misurando il down sono sui 35 megabit per secondo, che non è male. Cioè, voglio dire, quando si andava con la DSL, al massimo erano due. Eh? Ora misura l'app. E sono sui 20 megabit per secondo. Quindi in app sono un pochettino più stretta, ma sono comunque molto soddisfatto. Per le mie esigenze è più che sufficiente. Chiaro che se dovessi scaricare 100 milioni di firme non mi basterebbe, ma tanto a me va benissimo questa roba qua. E chi è il tuo fornitore? Eh, Fastweb, il quale arriva in fibra ma solo fino a un certo punto. cioè non, non, Io non ho la fibra a casa, siccome sono arrivoli, quindi arriva con la fibra 200 metri da me. E poi l'ultimo pezzo è ancora in rame. Però io sono più che contento. Quindi questo magari ve lo fate come esercizio, che mi sembra interessante, Andiamo al prossimo. E poi quello che vorrei che faceste come esercizio, ma è un po' più... Perché qua facciamo un po' di esperimenti. Adesso andiamo nel laboratorio. Adesso andiamo nel laboratorio e facciamo le prove su internet. Tutte queste parole poi se non si concretizzano. Allora, questa schermata nera che vedete qua, No? serve... è il modo in cui una volta si usavano i computer. Cioè chi come me, Bruno o Ciccio ha lavorato sui PDP11, o Nicoletta, ha lavorato sui PDP11, no? aveva un terminale che non era grafico, come quelli, non aveva un PC davanti, aveva un terminale che si comportava così, alfanumerico, in cui bisognava dare un comando, in questo caso il comando root che uno si ricordava, no? e dei parametri, questa è la risposta del computer. Quindi comando e risposta. Ok? Questa cosa c'è ancora adesso. Eh? Sono, sono, per andare su internet, su Windows, bisogna usare questo. Invece per andare sul Mac, che è molto meglio, c'è un comando grafico che poi vi faccio vedere. Comunque, quindi per Teresa che è un Mac. Allora, come faccio a lanciare questo programma? Minimizzo un attimo la presentazione. No, no, scusate, una cazzata. Minimizzo la presentazione. Sono sul mio computer... Devo cercare uno speciale programma su Windows che si chiama Prompt dei comandi. Lo metto in chat così il nome. Mi piacerebbe che voi lo faceste, poi se non ci riuscite, pazienza. Ah no, ho fatto una cazzata. Allora. Prompt dei comandi. È un nome assurdo, non so perché l'ha chiamato così. Il Mac si chiama Terminal perché fa finta di essere un terminale. Allora questo, questo, questo programma lo trovo o nella lista dei programmi sotto sistema Windows, mi sembra, sistema Windows, prompt dei comandi, oppure se non mi ricordo vi insegno una cosa che probabilmente Nicoletta insegna nel suo corso, che è quella di cercare un programma attraverso il campo della ricerca che c'è qui in basso a sinistra. Quindi se io nel campo di ricerca scrivo prompt dei comandi, Windows mi va a cercare questo, questo, questo programma. Me lo lancio, eccolo qua. Vedete che è come quello di prima? Sto condividendo lo schermo, lo vedete? No, non stiamo vedendo. Scusate, ora ricomincio. Scusate, ricomincio. Lo vedete lo schermo adesso? Allora dicevo, o cerco il programma da mandare in esecuzione nella lista dei programmi, lo trovo sotto una voce che si chiama sistema Windows, aprendo questa cartella, prompt di comandi, oppure se non ho voglia di seguire questa strada, perché lo mi è, scrivo qua in basso a sinistra nel campo di ricerca, questo bianco, scrivo prompt dei comandi e ci pensa Windows a farmi quella noiosa ricerca eccolo qua ok lo vedete adesso sì. questo qua è come il terminale che usavamo Nicoletta Ciccio e Bruno col pdp11 questo è un prompt si chiama prompt dice che il calcolatore è vivo è pronto a ricevere i miei comandi se faccio invio me ne mando un altro e sono pronto e sono pronto. Son pronto adesso io qua scrivo un particolare comando che si chiama ping e lo mando a Google. Te lo mando in rete. Punto com, cosa serve questo comando? Questo comando invia in rete a Google un pacchetto speciale con un protocollo speciale, che amici, MP, eccetera. Che è come il ping su un tavolo da ping pong, gli mando la pallina ping no? Google dall'altra parte del mondo. Mountain View, California, eccetera, mi risponde con un Pong. Mi manda un pacchetto indietro. Anzi, questo comando manda quattro palline e riceve quattro palline di ritorno. Vediamo che succede. Allora, lo, lo vedete o è troppo piccolo? Posso anche indelentire questa roba. È piccolissimo. È molto, molto piccolo. Non si riesce a vedere. Volete sono troppo grande. Eh, un attimo. Eccolo qua. Ora è più grosso, no? Sì, sì. Ora questo è il comando, ping, esecuzione di ping da Google, Google ha eseguito questo comando, ha ricevuto. 200, tu, ci siete? Sì, sì. sì. sì. Ah, perché io vi ho perso un attimo, No, perché è talmente grosso, che in base a un altro schermo. Quindi mi ha risposto, l'IP address di Google è 216, 58, 208 164. E mi ha risposto dicendo che il primo pacchetto è andato e tornato a me in 11 secondi. Il secondo in 10, il terzo in 10, il quarto in 10. Sui quattro pacchetti trasmessi ne ha ricevuti quattro e non ne ha perso nessuno. Eh? Carino, no? Quindi io ci metto 10 secondi da casa mia andare in California. Questo vuol dire che io sono vicinissimo alla California per i servizi e vuol dire che c'è una strada mostruosa per andare in California. Diciamo, ma che strada avrà fatto per arrivare in California? C'è un altro comando che si chiama Trace Route, quindi lo scrivo. trace RT, eh? ingrandisco così lo vedete bene. Ok, lo vedete? Sì, adesso sì. Quindi lo lancio su www.google.com e questo qua mi provocherà una risposta da ognuno dei router che sta attraversando. Quindi il primo mi ha risposto ogni un millisecondo. Il secondo in 6 millisecondi. Sei millisecondi. Andiamo avanti, saranno una decina di salti. Per ogni router che attraverso mi dà il suo indirizzo IP, quello che vedete sulla colonna di destra. Tutti gli indirizzi P che cominciano per 10, lo so memoria, appartengono alla rete di FastWeb, quindi fino adesso sto saltando dentro la rete di FastWeb. Eh, cambiate i P. No? Sono andato sulla rete numero 62, all'ottavo salto, che è una rete di fastres.net. Poi sto lì sulla 93, vado sulla 74, al Salto numero 11, arrivo alla 72. Sono arrivato al dodicesimo salto. Sono arrivato all'indirizzo IP desiderato. Che è questo qua, no? Vedete che prima, prima avevano detto che avevano detto col ping. Che l'indirizzo di dove, dove finito? se vi ricordate, con V visto prima col ping che l'IP address di Google 216 58 207. Ci sono arrivato. Ci sono arrivato con. 11, 11 salti in rete, no? ognuno, ognuno dei quali mi ha avuto un certo costo, ma alla fine Google mi ha risposto in 11 millisecondi. Ora non so che ne pensate voi, a me sta cosa piace da pazzi, però ne sono un po', un po impallinato. <ride> ma a cosa serve? Serve per capire come va la rete. Ah, ok, solo a Adesso ve lo faccio vedere anche in modo grafico. Scusa, posso, posso, posso provare a ripetere per capire se ho capito? Cioè, sì, questo come... a capire. Questo, diciamo che sono io che faccio un po' il gigione. No, allora, con il comando ping, tu hai, e eh, eh, inserendo, eh, inserendo l'indirizzo, il, eh, sì, il nome eh, dominio o l'indirizzo. Ecco, eh, tu verifichi il tempo... Il tempo, sì. il tempo, mentre invece con l'altro tracci tutta la sequenza, tutta la tu, tutto l'itinerario, poi vi faccio vedere, come... sì, però poi tu conosci a memoria, mi sembra di aver capito che tu conosci a memoria no, i riferimenti, va bene, no, c'era scritto, e poi www.google.com sì, sì, no, tu, tu conosci appunto i domini? Vedo che li, li conosci. www.google.com? Lo conoscerai sì. anche All tu? Lo... Ne... Sì, d'accordo, <ride> però poi dopo, quando sono comparsi tutti quei domini? No, io vedo che è cambiata la rete <ride> dal okay. primo numero, no? Okay. So, perché ho delle relazioni economiche con Fastweb, quindi ho anche giocato. La rete di fast Fastweb si chiama 10, anche perché è un numero particolare. Che... E poi vedo che salta e quindi immagino che cambierete. Okay. Però faccio notare che ci sono tanti salti dentro la stessa rete sì. e che la rete si cambia solo nei punti di peering, come dicevamo prima. Sì. Adesso io non vado io più con questa cosa. Torno alla presentazione che nel frattempo è sparita. Ecco qua. Questo qua per Teresa. Lo stesso programma, Teresa, mm. lo stesso giochino, se ti interessa, puoi farlo col tuo Mac perché nel Mac c'è un programma apposta che lo fa, basta che vai a, su questa, in questa cartella eh, eh, e troverai il programma che si, chiama, che si chiama Utility Network, che ha delle schede per fare il ping, per fare il trace router. Ah, ecco, Utility. Eh, quindi PG sopra è la stessa cosa. Insomma. Qua in questo campo, quella cosa che io ho fatto sul terminale, no? invece purtroppo gli utenti di Windows devono tornare a 30 anni fa Usare il terminale di compi e comandi ok c'è ancora un cosino che vi voglio far vedere velocissimo, qua c'è un'altra cosa che potete dire, WIS è un servizio internet che vi dice chi è il gestore della rete quindi se io vado su WIS no? qua metto l'indirizzo IP no? per esempio metto uno di quelli che abbiamo visto prima 93, 62, 86, 153 e dico, cercami. Ah, ecco. Wiesa vuol dire chi è, no? quindi mi dice no. E mi dice, guarda un po', questo qua è la rete del Ripe. Il Ripe è un consorzio europeo che gestisce proprio i punti di interscambio. no? E mi dà un sacco di informazioni, mi dice che questa qua è ad Amsterdam, per esempio. No? Quindi qua siamo sulla rete che è ad Amsterdam. Lo vedete? veramente un po'? No, no, va bene. Vabbè, insomma, tanto lo possiamo commentare, ma... non so se ce l'ho fatta c'è ecco. un sacco di informazioni che tra l'altro io non, non so interpretare perché non è che sia particolarmente esperto di queste cose però c'è l'indirizzo eccetera può essere interessante perché uno fa il trade e poi va a vedere le varie organizzazioni no? franco, salute, franco franco eh. Eh, che ho fatto la misura sul pc con il, della velocità di rete con lo stesso strumento che hai usato tu e sono più o meno alle tue stesse velocità eh, non mi meraviglia Aspetta, aspetta. Non è, non è che siamo molto oh, lontani oh, oh, con me. Sono, diciamo, io sono sui 32-33 sì però è anche un fatto perché balla la velocità di eh, rete infatti Adesso ti ho, mandato, ti ho mandato invece, poi sono poi passato per curiosità sul Chromebook dal quale ti sto parlando ora. Eh, mi pareva me. E ti ho mandato lo screenshot. Guardalo un attimo, per, ti ho mandato per email. Ok, guardo subito. Magari interessa a tutti. Eh? Sì, sì, sì, interessante. Come vedete, Ciccio è stato preso dal piacere del laboratorio. Appena riesco a metterlo sullo schermo, eccolo qua. Allora vado in mail, Ciccio mi ha mandato le sue misure, Francesco Tamburini me le ha mandate ecco qua, screenshot. Fa paura eh? Allora lui, io avevo 34 mega, anche io, io, anch io, anch io, anch io avevo 34 no, mega. Eh. Tu hai 248 mega andato, quindi 10 volte più veloce di me. Io avevo 20 mega in Africa perché lui ci ha scambiato. Solo per aver cambiato macchina collegata sullo stesso wifi, sono a 10 cm delle due macchine. Non mi convince, poi ne parliamo. Secondo me... Guarda, vedi? Eh, eh, guarda, e l'altra dove era l'altra misura? E l'altra era un po' più bassa della tua, l'ho fatta mentre, mentre tu parlavi. Vabbè, è allora solo... magari le rifalle poi adesso non, non le abbiamo presenti. Non mi dipende solo dalla rete e non, non del tempo. So, era solo per... Grazie. Bo. Interessante. Ora allora, torno alla mia presentazione. Una cosa interessante, questo qua vuol dire, vabbè, perché qua ci devo pensare. Allora, un attimo perché mi sono perso nelle presentazioni. Dai, Cincio. Ecco, di visto ci ha messo un po', vedi come viene giù a pezzi, ci sono i pacchetti questi. Adesso ce l'avrete lenta, non so perché, vabbè, è perché Ha visto quei numeri pazzeschi. Si è spaventata, si è umiliata. <ride> Io la prova non la faccio, adesso ve lo dico subito. Eravamo <ride> allora, qua. Adesso, ho, io ho scaricato, apposta per questa lezione, ho scaricato un programmino particolare che ho installato, però quindi no, no, no, no, non vi consiglio di farlo. No, no. E sono andato a fare il 3 router in Bielorussia, su un server russo, no? E vedo un diagramma che a un certo punto diventa critico. No, vedete, questo qua, è, è, sono i qua sono i tempi, no? Questi sono i nodi che attraverso. E qua più o meno navigo abbastanza bene, ve lo ingrandisco un po'. Ecco, allora parto da casa mia, entro nella rete di FastWeb, vedete i numeri, no? Questo è un punto di peering, qua esco dalla rete di FastWeb, da FastWeb e entro nella 62. Poi vorrei sapere come si fa ad andare più avanti, qua. Poi nella 62 vado avanti, altro punto di peering, entro sulla 195. Sulla 195 a un certo punto c'è un nodo segnato in rosso. Questo qua c'è scritto lo 60%, cioè questo nodo mi sta perdendo il 60% dei pacchetti. Vuol dire che è un nodo intasato, no? forse perché siamo in Bielorussia, quindi un nodo piccolo, non lo so però per rispondere alla domanda di prima per capire come va la rete il trace root ti dice come va la rete no? e quindi comincio a vedere poi ah, scusate non riesco ecco, che i vari tempi di risposta qua sono molto più grandi no? perché mentre qua vedete che sono bassi qua erano dell'ordine sotto i 10 millisecondi quando arriva in Bielorussia arrivano all'ordine 70-80 millisecondi Ricordatevi che Google era sempre 10 millisecondi. Quindi mentre se parlo con Google c'è cioè un diagramma sempre basso, quando parlo in Bielorussia si alza sui tempi. Questo vuol dire che concettualmente Google è molto più vicino che non la Bielorussia. Eh? Torniamo a noi. Ok. Ecco, tutto questo serve arrivare... a dove domina Ciccio, che è il cloud. Eh? Cioè il cloud è, è i posti dove sono i server. Quindi tutti parlano di cloud. Cos'è il cloud? È il server, no? l'insieme del server. Prima abbiamo parlato della rete, ora parliamo del cloud. Il nostro corso fondamentalmente si svolge su un cloud che è quello di Google. Eh? Ma ci sono tanti in cloud genericamente intende, per esempio Google, Microsoft, Apple, Amazon, che si fa un sacco di soldi sul cloud, Microsoft che si fa un sacco di soldi sul cloud, non solo perché ci sono i servizi, perché affitta il cloud agli operatori. Cioè se io ho bisogno di un calcolatore, è inutile che me lo installi in casa. Vado da Microsoft e dico: se tu mi vendi un calcolatore virtuale e mi organizza i suoi server, il suo cloud, Facendo in modo che c'è un calcolatore che magari non è fisico, ma il risultato di tanti calcolatori messi insieme è come se fosse mio. Poi vi faccio vedere anche qual è. Questo è il Regno di Ciccio comunque. Quando lo applico all'oggetto del nostro corso, noi parliamo di Google, no? il cloud di Google e lì abbiamo i servizi che ci interessano. La mail. Noi utilizzeremo tre principali servizi: Play. Per scaricare delle app, foto, scan e YouTube. Per ognuno di questi servizi nel cloud c'è un, una corrispondente icona sullo smartphone. Quindi, ogni volta che pigiamo un'icona sullo smartphone, bene, parte tutto questo casino di cui ho parlato da due ore, no? da qua, gira, voglio più pdp, para para, va su, arriva finalmente alla mail, a YouTube, quello che volete, parte il giro contrario e arriva sul vostro smartphone. Naturalmente per andare sul cloud ho bisogno di credenziali. Quindi prima abbiamo visto le credenziali di accesso alla rete a livello Wi-Fi. Queste sono le credenziali no, del cloud di Google, Microsoft, un'altra e così via. In questo caso sono un indirizzo di mail e poi la password. L'indirizzo di mail che non deve essere per forza Gmail, può essere qualunque, basta che identifichi in maniera chiara voi. Anche in questo caso il vostro dispositivo si ricorda dove sono, quindi guardando lo smartphone o guardando il PC potete sapere quali sono le vostre credenziali. Non ve lo racconto anche perché non me lo ricordo, poi Android non me lo ricordo, se andate su questa pagina, cioè cliccate qua, andate sulla pagina dove ci sono le istruzioni per sapere come scoprire dov'è i vostri credenziali sul vostro smartphone. Qua ci sono quelle. <coughs> per sapere dove sono su un Apple, su un iPhone, se ce l'avete. E alla fine attacchiamo anche il PC, che il regno di dico, no? Perché adesso ti abbiamo ancora tirato in bambi. Arriva il PC. Allora, come si ficca dentro il PC, dentro questa meraviglia? Si ficca o perché si attacca a un Wi-Fi, oppure perché si attacca a un Wi-Fi generato dal vostro smartphone, il famoso hotspot, no? Per cui lo smartphone diventa un filo, mi permette di parlare anche se siete in giro come capita spesso a me anche in macchina no? andare a parlare con internet però qua non abbiamo le app eh? non abbiamo le app ma abbiamo un oggetto magico che si chiama browser eh? che è questo ci ho messo qua il simbolo chrome no, noi usiamo chrome nel nostro corso quindi di tutti i infiniti programmi possibili sul pc ne usiamo uno che è il browser ed è meglio se usiamo Chroma. Se io sono su Chrome, ho l'account qua, che è quello che ho usato prima per accedere, e se clicco su questa specie di matrice di pallini, mi si apre una finestra che assomiglia di nuovo a uno smartphone dove ritrovo le app dello smartphone. Quindi qua mi vedo mail, foto, no, e qui cliccando su una di queste, senza tante balle, senza mettere il nome dominio, senza mettere l'indirizzo, disco dentro un servizio del cloud di Google con questo account, perché entro in questo account. Quindi io sono qua, browser, il mio account, sto usando il mio account, il browser si ricorda il mio account, quindi entro una sola volta su Google, il browser fa come se fosse un telefonino, ricorda l'account, e qua c'è tutta la visione delle cose. Quindi su Chrome, anche qua ci sono le istruzioni di come gestire gli account su Chrome. Come fa Chrome a gestire gli account. Questa è una breve filipica finale per ricordarvi dove si tengono le foto sul PC che sono sulla cartella foto, non da altre parti. E come si lancia foto su Windows 10. Ma poi lo vediamo la prossima volta questa Fine, e adesso vi faccio vedere ancora una cosa divertente, poi veramente la pianto. Allora innanzitutto interrompo la presentazione, poi vado qua e lancio quel programmino che mi sono scaricato, togliamo la rete, si chiama Visual qualcosa, Visual, visual, visual Root, Light Edition, eccolo qua. Allora qua, mi sembra sono ancora sul sito russo, hoplist.ru. Lo traccio. Eccolo qua. Vedete come si muove la rete? Guarda come balla. Cioè questi qua sono i tempi, no? Guarda, guarda come si muove. Quindi quello che in questo momento ha un... Questo qua è in crisi. No, a 75 millisecondi, se lo rilancio, magari cambia. Quindi la rete è come il mare, c'è cioè un'onda dinamica, adesso guarda, guarda quanto è arrivato. Cioè è come un'onda dinamica che cambia in continuazione. Cioè i router in continuazione, siccome gestiscono traffico diverso, in ogni momento diverso, danno dei tempi di risposta diversi, ognuno si comporta per i fatti suoi. No? Questo spiega perché ogni router va a vedere come stai vicino prima di instradare il pacchetto. Quindi veramente i vostri pacchetti possono farlo in strade più strane. Questo qua per andare in Russia, no? Vedi che qua si alza la curva. Se io vado su invece, diciamo, Apple, quindi scrivo qua testo www.apple.com, come si muove, vedete che è significativamente più bassa nella parte destra, cioè quando entro negli Stati Uniti, è significativamente più bassa di quando entravi in Russia, perché la rete è migliore. E quindi Apple mi risponde meglio e quindi io sono uh, più vicino a Apple che non al sito russo. Eh? Questa barra qua vuol dire che il sistema ha trovato delle oscillazioni molto forti sui tempi di risposta di questo specifico router cioè 62, 101, 124, 25 si è permesso di rispondermi da 21 millisecondi a 67 millisecondi, cioè un router che sta lavorando, eh? sta facendo casino avanti e indietro qua c'è i punti di peering, quindi salto 1, 2, 3, 4 reti per andare in internet, allora Tutta questa roba qua, io mi piaceva talmente tanto che gli ho fatto un filmetto. Quindi adesso, se torno alla presentazione, no, perché poi mi esalto, io come dice mia moglie, ho degli effetti molto grossi, per cui quello di cissarmi alla grande, no, allora, scusate un secondo, ve lo faccio vedere soltanto, e poi la pianto lì. Quindi, allora, torno un attimo alla presentazione, che prima mi ero dimenticato di farvi vedere questa cosa. Verso il finale, i riferimenti esterni da cliccare sono quelli sottolineati. Ovviamente, ho fatto una videopillola che adesso vi mando brillantemente in ordine. Voglio solo verificare che ci sia. Allora, vabbè. Se non sentite il suono, abbiate pazienza perché mi sono dimenticato forse di attivare il suono sulla condivisione del video. Allora, presente però. Beh, magari però posso farlo aspetta un attimo come si fa a interrompere la condivisione qua un secondo soltanto e scopro che non riesco a condividere vabbè vediamo che succede allora se clicco qua poi cliccate da casa vostra non so se sentite spero di sì se no poi sentivo da casa questo sono io da giovane e niente, qua c'è un filmato in cui vi racconto, come, se avete voglia di farlo, vi racconto di nuovo come fare i ping e come fare il tre root. Inoltre questa lezione è stata registrata, per cui vi manderò anche questa lezione. A questo punto ragazzi avete tutto avete il film, la lezione. Eh. Quindi, ci, ci mandi anche il compito? Sì, allora al compito sicuramente vi chiederò come misurare la vostra banda perché è una cosa sì. facile. Poi vi chiederei anche di fare un ping e un travestrutta per così vi rendete conto di come girare. Prima se avete voglia, eh, perché questo mi mm. è un po' di fuori nei obiettivi del corso. Vi, vi guardate il filmetto, provate a fare il ping, è comunque una cosa istruttiva ma il filmetto e invece usa il suo programma meraviglioso di Mac filmetto, dove lo troviamo? Eh? il filmetto dove lo troviamo? adesso vi ma mando la mangia. presentazione ah lo mandi tu? Ah, va bene. dentro la presentazione c'è il oh, link okay. a filmetto vi mando anche il link a filmetto e poi è finito Brian De Rauta, ci mandi anche i suggerimenti per sì sì cerco adesso non, non lo faccio stasera perché sono praticamente esausto <ride> Ci mandi anche un, qualche, un po' di pesce che è qui raffigurato. Sì. <ride> no, però Roberto, stiamo organizzando una gita a Genova. Eh? Sapevamo no, no, che... ma io, io ci vengo. Eh. No, ma tu devi organizzare oh, <ride> <ci vengo. ride> Carino, <davvero. ride> Come Un no, posto no, di pesce. No, eh. Va bene, va bene, va bene. Eh. Tutto poi ci fai da guida, ovviamente. No, sì, sì, C'è certo. una congiura nel corso di Ciccio che sta proponendo, Come alla fine giochi. di tutti questi corsi, se il Covid è passato, una due, tre giorni a Genova. Eh. Eh io volentieri vi faccio la guida. Poi c'è no, non mi ricordo più chi ha la, la Maria Navarria, che c'è un amico, che c'è mm. la... E Maria, bella, Maria. Insomma, la... Quindi ma ci vabbè pensa vabbè. lei la parte logistica. Ma ne sì. posso parlare anche nei, negli nei corsi? Da? No, no, no, no, no. no, scusa, dai. Non cambiamo. si può fare più di un polman, eh, Andiamo a cartolina allora, a quelli del corso se no facciamo in due o tre volte questa gita, insomma. Tanto io sono sempre lì, quindi... Quanti saremo, scusa, se siamo un pullman vuol dire una trentina di persone? Eh, sì, ragazzi, io no, ma... poi vi devo portare un certo no, sciamati ma... dove ci sono ma tre posti no? in piedi, no? Prima per... ma... questo, viene questo viene franze, frito, non eh. è che mi un casino. Ma per quello siamo nelle mani di Roberto, quindi... Ma beh, certo, eh, certo. Che... Cioè, <ride> <ride> A mangiare i cuculli, come già che si chiamano, hai detto? Cuculli. Cuculli. Cuculli. cuculli. cuculli. Altro cuculli. che Farinata. <ride> Poi sono le torte salate che sono buonissime, tipo torta pascoline, ma c'è quella di bietola e prescinsuea. La prescinsuea è una specie di formaggio, vedo che me, una specie di formaggio tagliato, insomma, con cui fanno la focaccia di legno. Che è buonissima, c'è un sacco di Poi c'è ah, lo stoccafisso a Brandacujun, poi, ah, poi buono, abbiamo anche, oh, poi abbiamo anche ah, il capomagro, che è una specialità fantastica. Che non è a questo giusto, parlare con la gente di Michelis che sta abbassando gli occhi, lo testo, <ride> sto nascondendo. Poi... Adesso è presto, poi adesso ci pensiamo. No, ma è chiaro. Poi, Roberto, Roberto. Sto come com avrai allora, inteso? Noi siamo persone serie. Se sì, sì. abbiamo una cosa da fare, lo facciamo. Eh. Ma io, io, organizzo, io organizzo il pullman insieme a Matteo e poi vi porto tutti. Va bene, perfetto. No, no, d'accordo. Ci parliamo. Bene, bene. Ragazzi, grazie. Chiudo la registrazione. A te. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. ciao, ciao. Alla prossima.